per il 55 appuntamento della rubrica il sessuolo corrisponde oggi provo a fermare l'attenzione su una domanda che mi è arrivata recentemente riguardo a un problema di gelosia retroattiva cioè la persona che mi scrive eh, è, è un uomo che è impegnato in una relazione in cui è sposato da diversi anni e mi dice che non mi specifica poi l'età di entrambi ma mi specifica mi dice che da tre anni circa ha iniziato a Soffrire di quella che definisce una gelosia retroattiva, che eh, quindi significa che tende a eh, ritiene di, che il suo problema sia essere geloso nei confronti degli ex partner di sua moglie. E questa cosa poi tra l'altro è un argomento che cita, ma che poi non prende spazio effettivamente nella sua richiesta d'aiuto, cioè dice questa è la mia difficoltà, soffro di gelosia retroattiva, però poi quindi spiega che questa difficoltà quindi si lega a tutta una questione legata al modo con cui vivono la sessualità. Cioè quello che succede nella loro intimità, mi sembra di capire, è che lui è molto attento al piacere della sua compagna, e si impegna nel dar piacere all'altra persona, però poi non arriva al proprio orgasmo, cioè aspetta che la parte non arrivi al suo orgasmo. E poi, quando si tocca di dedicarsi perché no, anche a se stesso o nel riuscire a vivere le, il piacere anche per se stesso, lui invece cerca di evitare di raggiungere l'orgasmo. E questa cosa non la fa per allungare i tempi o altro. No, no, lui dice proprio cerca di evitare di raggiungere l'orgasmo perché tutte le volte che lo raggiunge finisce per sentire un certo senso di angoscia, di disagio, di eh, tristezza e questa cosa dice lo fa star male e quindi preferisce evitare di raggiungere l'orgasmo e piuttosto eh, si dedica alla partner che mi sembra di capire che però gli fa delle richieste invece che secondo cui anche lei comprensibilmente vorrebbe che lui provasse piacere e si divertisse un po' di più nella sessualità, si lasciasse un po' più andare, però su questa cosa lui ha difficoltà e è interessante che nella sua domanda, quindi tutto questo sembra essere legato a un problema di gelosia retrattiva, che potrebbe comunque essere un qualcosa che possiamo collegare a quello che sta accadendo, però è un collegamento che eh, effettivamente forse va interpretato, perché in realtà le due cose non sono necessariamente la stessa cosa. No? Un conto è un problema di eiaculazione ritardata impossibile o di vivere in maniera eh, sgradevole effettivamente l'esperienza dell'orgasmo, un conto diverso è soffrire di un problema di gelosia legato alla paura di perdere l'altra persona e quindi di rabbia nei confronti dell'altra persona e nel tentativo di portarla a sé nella relazione per evitare che ci abbandoni per stare con un'altra persona o con eh, degli ex eh, che in questo senso non sembra che in alcun modo si stiano facendo sentire o ci sia un qualche evento eclatante effettivamente che va a spiegare qualcosa. Forse avremmo qualche informazione in più se la persona ci dicesse tre anni fa se eh, quando ha iniziato tutto questo meccanismo, se è successo poi qualcosa di eclatante che ha fatto sì che si innescasse in qualche modo questa gelosia retroattiva questa cosa però non la sappiamo eh, quello che sappiamo è che forse, o quello che possiamo ipotizzare è che forse potrebbe anche essere successo o che un qualche ex si è fatto risentire, oppure potrebbe essere un qualcosa anche di molto più lieve, molto più leggero, che potrebbe essere anche un qualche commento che la partner ha fatto nel eh, apprezzare eh, qualche, qualche esperienza del passato, nel raccontare qualcosa o nel commentare qualcosa che aveva visto facendo un qualche apprezzamento assolutamente leggero magari nei confronti di di qualche altra persona anche magari del mondo del spettacolo chissà che e nel fare questo a lui si è innescato tutto un ragionamento che assolutamente è eccessivo e non è giustificato da qualunque cosa lei possa aver detto e che ha fatto sì che lui iniziasse a rimuginare sul passato sulle relazioni passate su cosa sta mancando la mia partner e su tutta una serie di ragionamenti che poi alla fine non parlano assolutamente della loro relazione. Cioè quello è un qualcosa che parla di forse insicurezze e sensazioni e pensieri di inadeguatezza che lui ha su se stesso e che forse sta attribuendo alla partner di una partner che lui ama, ma che forse non ascolta. Perché è una partner dove lui si preoccupa tanto del piacere di lei, ma non si preoccupa delle richieste che lei fa che sono poi la cosa fondamentale. Se noi vogliamo dare piacere all'altra persona, se noi vogliamo che l'altra persona sia soddisfatta, non dobbiamo cercare di soddisfarla secondo quello che noi riteniamo opportuno, ma secondo di quello che la persona ci dice che ritiene essere opportuno per se stessa. Se no, stiamo sempre a vivere la relazione secondo degli schemi preimpostati che abbiamo imparato precedentemente, non rispetto a quello che evidentemente realmente è. In questo caso, quindi, volendo ragionare su il modo con cui la persona è arrivata a fare il collegamento con la gelosia retroattiva, forse è possibile che esista tutto un collegamento rispetto a una paura di poter entrare in competizione con degli ex partner e quindi da lì un ragionamento sul fatto che all'interno della sessualità, quando la sessualità si va a realizzare nell'aspetto dell'orgasmo, eh, forse ci potrebbe essere un elemento di competizione su eh, quindi lì vedersi più vulnerabili, più scoperti eh, rispetto ad altri partner che magari finivano la sessualità in maniera diversa, però questo ragionamento in realtà regge poco, no? Eh, anche soltanto a provare a costruirlo come pensiero e come parallelismo eh, è un qualcosa che sembra un po' poco logico e questa è una cosa che ci è utile per orientarci nelle, nei ragionamenti che a volte ci capita di fare. A volte abbiamo la sensazione che certi ragionamenti eh, possano essere più o meno bizzarri, però la mente tendenzialmente funziona sempre in una maniera logica e se c'è qualcosa che ha un senso effettivamente nelle emozioni che proviamo è che rispondono sempre a dei criteri assolutamente logici, che forse a volte non percepiamo abbastanza, ma che ci sono. Per esempio in questo caso, nonostante la scarsità di informazioni e... Io lo ribadisco spesso, quando mi scrivete delle domande cercate di entrare un pochino nello specifico, di spiegarvi un po' perché se no io eh, vado un po' a interpretazione. Eh, una cosa che forse ci aiuterebbe qui a capire meglio che cosa sta succedendo è cercare di capire meglio la tristezza che lui dice di provare dopo l'orgasmo la tristezza sappiamo essere un'emozione legata a un aspetto di mancanza a un vuoto, a qualcosa che percepiamo non essere presente e credo che forse quindi esista una possibilità che lui in questo caso abbia tutta una serie di aspettative irrealistiche rispetto a quello che dovrebbe succedere dopo un momento di piacere e di orgasmo all'interno di un rapporto sessuale e quindi la tristezza e l'angoscia successiva sia legata al fatto di vivere male l'orgasmo non tanto per l'orgasmo stesso ma per un modo molto personale di avere delle aspettative irrealistiche su quello che dovrebbe succedere e nell'idea magari che ne so che eh, l'altra persona quindi dovrebbe gratificarlo fargli dei complimenti e di quanto è stato il più bravo del mondo a riuscire a completare il rapporto sessuale non sappiamo bene quale sia l'entità della fantasia o dell'irrealisticità delle fantasie che lui ha rispetto a quel momento ma il fatto di avere quelle fantasie forse ci spiega che è lì la competizione con gli ex. Cioè l'idea che allora con gli ex sicuramente avrà vissuto quel momento in maniera diversa, mentre invece con me succede una cosa diversa, potrebbe succedere una cosa diversa, ed è forse lì che si innesca quello che lui ritiene essere una competizione con degli ex, ma che in realtà non è quello il problema. Non si tratta di un caso di gelosia retroattiva, secondo me, piuttosto forse è probabile che qui si tratti di un problema fondamentalmente di fiducia e di poca collaborazione. Lui non si fida abbastanza di lei e quindi prova a compiacerla cercando di ottenere il risultato della sua benevolenza, della sua, eh, del, del suo star bene nella relazione di coppia, ma non si fida delle richieste che fa lei nell'ottica del devo dargli quello, che lei, di quello di cui lei ha bisogno ma di cui non sa di avere bisogno perché... Il rapporto non può essere collaborativo nel momento in cui non mi fido del fatto che l'altra persona possa essere davvero una persona con cui collaborare e quindi forse dietro c'è tutta una serie di stereotipi, di idee su che cosa si può fare e cosa non si può fare che stanno rendendo estremamente impersonale il loro rapporto di coppia e sessuale. Forse questa quindi è una di quelle situazioni in cui un sintomo sessuale è un elemento che poi eh, si va a esprimere, a diventare Evidente eh, all'interno di una costruzione della relazione di coppia che ha tutta una serie di caratteristiche legate alla sfiducia, legata alla non parità, legate alla non collaborazione, legato al fatto che non si dialoga abbastanza quando si dialoga, lo si fa sempre con un retropensiero, e c'è tutto in un mondo di fantasie e di aspettative che li accompagna e che fa sì che non stiano riuscendo a collaborare. Come mai da tre anni a questa parte? Quindi forse perché, magari conoscendosi meglio all'interno del rapporto, forse stanno emergendo alcuni aspetti più intimi da cui si sta scappando. La sfida, la sfida forse della relazione era di maturare all'interno di un elemento di intimità maggiore e a questa intimità forse è possibile che lui abbia risposto non tanto ricorrendo dei rischi e partecipando di più all'intimità, ma piuttosto tirandosene fuori e cercando di mettere in atto tutta una serie di strategie preconfezionate magari suggerite anche da terze persone, e finendo così per allontanarsi da quella che è l'esperienza diretta con l'altra persona che magari avrà tutto un suo livello di soddisfazione ma che forse incontra dei limiti, e degli ostacoli perché se non ci parliamo e se non davvero coltiviamo il quanto è personale e particolare la nostra relazione di coppia finiamo per non avere davvero una relazione con l'altra persona ma con un'altra persona che poi oh, magari è una relazione che può anche durare tutto il tempo della vita e ci mancherebbe a livello di durata, le relazioni impersonali sono quelle che a volte durano anche di più. La questione però è capire se il nostro obiettivo è far durare una relazione o vivere una relazione soddisfacente, che poi dura quello che dura se speriamo a volte desiderabile che possa durare eh, tanto, ma forse non è esattamente quello il metro, di, il metro di valutazione per poi aver chiaro se la relazione ha funzionato o non ha funzionato. Alcune relazioni eh, durano poco, ma sono estremamente sensate, hanno una loro funzionalità, alcune relazioni durano tantissimo e forse era meglio che finissero prima, dipende, no? Quindi qua, quando poi arriverà un caso di gelosia retroattiva eh, ci ragioniamo meglio, eh, in questo caso è davvero un problema forse, credo, più di... Di comunicazione collaborazione fiducia partecipazione e di cercare di ragionare su quello che è il problema e come a volte forse noi facciamo confusione pensando che il problema sia la soluzione che noi abbiamo immaginato il problema non è questa difficoltà che ho nell'orgasmo e del modo con cui lo vivo in maniera disturbante ma è il fatto che sono geloso delle, delle sue ex dei suoi ex cioè questa cosa qua è tutta un'interpretazione che poi fa sì che mettendo l'etichetta sbagliata al problema a volte si abbia difficoltà a trovare la soluzione perché chiaramente stiamo andando a cercare di risolvere la questione sbagliata e non capiamo bene neanche da che punto partire cercare di stare su quello che è l'aspetto più oggettivo, più concreto e poi da lì a poco a poco costruire un ragionamento e una spiegazione razionale e ragionevole ci aiuta di tanto e se a volte siamo in confusione su quello, perché no? chiedere aiuto è il primo passo per migliorare io sono Valerio Celletti, su sito dottorvalero.com scriverò un breve articolo per provare a commentare e aiutare a mettere un po' in ordine alcuni passaggi di quello che ho appena detto. Per il resto ci vediamo al prossimo video.